Ciao care bilancine, sono Cleo, astrologa di Astro Center. Avete sofferto parecchio negli ultimi anni tra allontanamenti, privazioni, responsabilità e paure. Adesso è il momento di diventare più forti e ripartire. Giove in questo 2022 entrerà nella vostra sesta casa, che è la casa del lavoro, ma non solo, è anche la casa dell'ordine, del riordino e del benessere. Questo significa innanzitutto che aumenterà la quantità di lavoro, ci sarà un miglioramento dal punto di vista professionale con conseguente aumento delle finanze. Molti dovranno mettere ordine sul lavoro riorganizzando orari e turni o scegliendo tra i vari progetti lavorativi quelli più adatti alle proprie necessità sia familiari che personali. Ma tanto impegno lavorativo si sa può stancare quindi dovrete trovare un po' di tempo anche per voi, concedendovi qualche seduta in una beauty farm o dall'estetista o dalla parrucchiera. Se invece qualcuno vorrà rimettersi in forma è il momento giusto per una dieta disintossicante oppure per una bella iscrizione in palestra per qualche bel corso nuovo. Sarete premiati da tutto questo sacrificio in primavera, quando Giove entrerà nella vostra settima casa, che è la casa del matrimonio. Arriverete all'altare in splendida forma. Ma la settima casa non è solo la casa del matrimonio, è anche la casa del io a confronto con gli altri, la casa dei contratti. Lavorativamente vi confronterete con un capo, con un socio, con dei colleghi, per risolvere delle problematiche e rafforzare la struttura aziendale. A livello di contratti potreste finalmente firmare quel contratto di lavoro che state tanto aspettando. O finalmente vendere o acquistare un immobile, magari proprio la casa dei vostri sogni. E i single? La settima casa rappresenta i rapporti di coppia, quindi anche per voi c'è qualcosa di nuovo all'orizzonte in questo 2022. Se vuoi saperne di più ti invito a scoprire l'oroscopo 2022 nella descrizione qui sotto o su astrocenter.it